L'abitava San Nazario in te il comune di Valbrenta Se era un vecchio solitario che magnava la poenta E romando in te a credenza con lo stomaco ingolfà gol che se era senza il ghi ha finito il paccala, Se era giorni complicati dei contagi e quarantene E se stava barricati fa una bota de amarone E così tutto d'un botto sto vecchio scavesà E il siga fin c'è no che noi poi mi assararmi qua Sai, mega sarà l'accesa, e anche il toni gassará. Ma posso ancora fare la spesa, togo a Vespa e vol marca. Metti in modo ma fa impresa, va via dritto, fa un siluro. Non fermarti o tete mali, te lo dico, a so sicuro. Nianca fora dalla via, io lo ferma i caramba, ostia Vergine Maria! Dove oh, vetto? I che domanda? A so driondare al marca. Vedri ol' curvonghe se la cop, pa' crompare il bacalà e na giossa devindop. vindop. El ne scusa, dice a guardia, e ga mi ha visto il notiziario, non puoi mia cambiar comune, torna suito a San Nazario. Can nel porco mare sia lo, ma la cop se dri al canton, mentre il prix del me comune se ha mezz'ora de stradon. La legge se la legge è meglio se non se fomenta la scortemo co piacere al mercato de Avalbrenta esta banda de mauloti fa na mesa transomansa pide quindase chilometri rispettando l'ordinanza Amore e me spiace dirlo, cos'è che spesso chi ha il potere Non razona col cervello, ma col buso del sedere E n'i altri fa bisate tutto il di ascoltar notizie Rento un fosso de cagate, rento un fosso de ingiustizie E n'i altri fa bisate tutto il di ascoltar notizie Rento un fosso de cagate, rento un fosso de ingiustizie e il vecchetto si torna, in tel comune de Valbrenta dove mangia il baccalà e lo toccia qua poenta